il re invoca una duplice conversione desidera che il popolo abbandoni la via della violenza ma al tempo stesso che Dio abbandoni il proposito di distruzione come avevamo visto anche ieri eh, era distruzione o capovolgimento il perdono non è una conseguenza automatica dell'agire umano ma è il frutto libero dell'amore di Dio il re riconosce la somma libertà di Dio e sa che non può fare altro che sperare e Dio vede e si ravvede, non fa piovere il fuoco, lo zolfo, non brucia la città di Ninive ma fa scendere la sua tenerezza, la sua misericordia, il suo amore, il suo perdono. Quindi quello che aveva detto il re chissà che Dio non cambi è proprio vero sì Dio cambia e forse è uno degli aspetti che stupisce più eh, la storia della salvezza eh, questo cambiamento di Dio questa reversibilità appare la categoria della conversione di Dio anche Dio si può convertire anche Dio cambia c'è questa divina reversibilità, quindi la storia non è mai bloccata, non c'è mai solo una direzione, non c'è mai solo una possibilità, ma Dio è sempre aperto al perdono, anzi non vede l'ora di perdonarci. Ed è quello che è chiamato a fare anche Gesù, se pensiamo, lui dice io faccio semplicemente quello che il Padre mi ha insegnato, e la parola lì che viene usata è proprio quella dell'arte, dell'artigiano. Quindi possiamo dire come Gesù aveva imparato eh, da San Giuseppe l'arte del falegname, così impara dal Padre l'arte dell'amore e della misericordia, l'arte del perdono e dell'accoglienza. Gesù non tiene per sé quest'arte ma ce la insegna, desidera che anche noi impariamo da Lui che è mite ed umile di cuore. Passando attraverso tutta la Bibbia vediamo questo tema della misericordia che attraversa tutta la parola di Dio. E Se noi vogliamo vedere dei punti di riferimento anche per questa reversibilità di Dio possiamo trovarli anche in Esodo 32 e 34. Appare qui un fenomeno di reversibilità, che è il passaggio tra due poli, giustizia e misericordia. Se Dio si pente, non è come noi che tante volte passiamo da una situazione di risentimento, di fatica, di difficoltà, di odio, di vendetta... A un dire: Facciamo finta che non sia successo niente. no? Il Signore non fa finta che non sia successo niente, e perché questo eh, significherebbe non prendersi le proprie responsabilità, ma al contrario, proprio perché riconosce il cambiamento di questo popolo, proprio perché riconosce la trasformazione, Dio cambia anche Lui, cambia posizione. Potremmo pensare che in questa situazione il profeta Giona si senta preso in giro. Ma come? Io sono andato a pronunciare un, un oracolo di distruzione e tu poi ti rimangi le parole. Com'è sta storia? Mi fai fare solo brutta figura? Che ci sono andato a fare là Se tu poi cambi idea. Mi sembra bello anche questo... Questi termini che vengono usati, Dio vide le loro opere, no? questo vedere di Dio che non è mai un vedere indifferente. Ogni mattina noi cantiamo questo vedere di Dio nel Benedictus e il vedere è un agire di Dio. Egli non lascia mai incomplete le sue opere ma porta sempre a compimento. E il vedere di Gesù, i suoi sentimenti di compassione e di tenerezza, il Signore quindi si intenerisce di fronte alla conversione e eh, si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. C'è una situazione di arresto, di blocco, di fermo che Dio desidera sempre fare. Per questo chiede eh, la nostra collaborazione, chiede il nostro aiuto, chiede il nostro impegno. Pensiamo ad Abramo che è lì, che contatta con Dio riguardo a Sodoma e Gomorra. Il Signore non, dove, non voleva intervenire e proprio per questo si mette in questa situazione di dialogo con Abramo, proprio per questo si mette in una situazione di dialogo con Mosè con tutti noi che siamo chiamati a intercedere, a mediare, a vivere questa compassione con Dio. Chiediamo sì. al Signore allora questo dono della compassione per noi stessi e per gli altri, saper riconoscere i nostri pentimenti, saper riconoscere i nostri cambiamenti, le nostre trasformazioni, ma saper riconoscere anche i cambiamenti e le trasformazioni dei nostri fratelli e sorelle.